Ciao sono Luca di Mr. Gadget, oggi in realtà sarei pronto a mostrarvi anche una scatola di Lego Ninja Go, se voi volete la possiamo montare insieme, in realtà no, è, qualcosa, è un altro giocattolo che appassiona un sacco di gente ma è qualcosa di diverso, è perché posso finalmente presentarvi iPhone 8 Plus. Eccoci dunque alla presentazione di iPhone 8 Plus che vedete nelle mie mani nella sua colorazione eh, rosa che insomma, abbiamo già visto in molte delle presentazioni molte delle foto ufficiali di Apple sono proprio fatte con questa presentazione un rosa tra l'altro eh, diverso no? come eh, impatto vedete eh, anche in questa immagine un impatto molto diverso rispetto a quello dello scorso anno con il materiale metallico diciamo che è questa eh, parte il vetro posteriore eh, dà un aspetto che è molto più vicino al eh, bianco. Se diamo un occhio ai due telefoni, vediamo che le misure sono assolutamente identiche. Eh, la cover, infatti, dei prodotti del eh, 7 Plus... Funziona perfettamente anche per l'otto e vedete come, eh, visti uno di fronte all'altro, sia eh, molto difficile riconoscerli eh, esteticamente. No? È come se fossimo eh, davanti essenzialmente alla quarta edizione eh, dell'iPhone 6 del 2014. Ecco, da questo punto di vista, devo dire che fatica un po'. Eh, probabilmente questo eh, oggetto a tenere il passo eh, dal punto di vista del design sappiamo che poi ci sarà iPhone X però insomma l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus forse eh, cominciano a faticare un po' a tenere il passo eh, con eh, l'evoluzione estetica invece eh, di altri prodotti tra cui il Galaxy S8, il Note 8 e se volete anche eh, LG eh, V30 però insomma eh, prodotti che eh, diciamo consolidano anche una tradizione del Uh, design no? uh, allora pulsante del volume volume rocker su questo lato non cambia niente rispetto alla versione precedente qui c'è il pulsante per accessione e lo spegnimento uh, delle uh, suonerie sulla parte superiore uh, lato pulito un lato con il pulsante d'accessione il cassettino per uh, la singola uh, sim la parte inferiore con le griglie invece per uh, altoparlante per il microfono e poi l'attacco eh, lightning port ovviamente sulla parte posteriore c'è la eh, fotocamera doppia sappiamo già che il funzionamento è quello eh, di un eh, doppio sensore eh, con eh, diversi tipi di profondità no? e quando eh, non viene usato il teleobiettivo la seconda fotocamera serve essenzialmente per leggere la profondità, dare una serie di informazioni che peraltro adesso possono essere anche eh, date a sviluppatori esterni quindi eh, grazie a api comunicate anche eh, verso l'esterno eh, all'interno di questo nuovo iphone c'è cioè il nuovo processore eh, a 11 bionic eh, che ha anche un'unità neurale ma su questo poi eh, torneremo un po più tardi allora una delle novità fondamentali con la parte posteriore in vetro viene data dal fatto che ci sia la ricarica wireless. La ricarica wireless ha la stessa identica velocità del caricabatterie con il cavo che c'è dentro la confezione, che sappiamo non essere il più veloce, perché quando eh, si utilizza un sistema di ricarica eh, veloce eh, quello che eh, si utilizza ad esempio con i caricatori USB Type-C eh, abbiamo la possibilità di fare il 50% di carica del telefono in soli 30 minuti non è il caso né della ricarica wireless né del caricabatterie eh, che viene messo eh, dentro la confezione eh, il modello eh, 8 Plus ovviamente mantiene sempre il Touch ID che verrà abbandonato eh, con la prossima versione del telefono con iPhone X e poi sapete anche che eh, c'è sempre il eh, 3D Touch no? quindi la possibilità eh, di utilizzare una pressione prolungata eh, della vostra icona per eh, insomma, accedere ad alcune eh, funzioni privilegiate del menu questa è un'opzione che avete a disposizione per eh, le app di casa Apple ma anche per eh, quelle esterne e questo è un altro eh, dettaglio a cui eh, noi siamo eh, più che abituati eh, hardware torno un attimo eh, sull'hardware perché prima eh, vi mostravo no, la griglia inferiore con l'altoparlante in realtà eh, in questo caso è eh, altoparlanti eh, stereo con una qualità del suono tra l'altro notevole ve lo faccio sentire sentite il volume Vedete? questa parte riproduce più le frequenze medio-alte qui è anche una buona definizione dei bassi eh, c'è da dire che eh, il tipo di soluzione no? qui avete il suono frontale, qui avete il suono invece che esce in laterale vi dà anche la percezione della spazialità del suono quindi della separazione stereofonica eh, che è un dettaglio che eh, su altri prodotti con eh, l'uscita stereo invece non eh, riuscite a eh, cogliere l'altro pezzo importante sono i miglioramenti eh, fatti alla fotocamera in particolare alla eh, modalità di tratto e voglio farvi vedere eh, le possibilità che eh, avete di applicazione, questa cosa tra l'altro è possibile eh, grazie alla potenza del eh, processore eh, il processore che aspettate che spegniamo l'audio, eh, la potenza del processore che eh, permette insomma di applicare questi o in fase di eh, diciamo eh, preparazione dell'immagine oppure anche eh, a posteriori, essenzialmente lo potete fare eh, una volta che avete scattato una foto con la modalità ritratto potete correggere eh, questo eh, tipo di settaggi a posteriori, potete anche eh, una volta che avete scelto il vostro eh, settaggio preferito essenzialmente eh, trasmettere la vostra fotografia verranno cancellate le informazioni supplementari e quindi arriverà solo l'immagine che voi eh, desiderate condividere ovviamente come sempre accade nel caso di iPhone eh, la velocità di eh, messa a fuoco la velocità di scatto è davvero elevatissima avete visto? tac scattato eh, subito a disposizione l'immagine adesso eh, non riesco a mostrarvi eh, tanto da, in questo caso tra l'altro la messa a fuoco non è proprio il massimo la rifacciamo eh, la fotografia, togliamo anche eh, questa, tac, allora vediamo, ecco qua luce naturale vedete eh, con la modalità ritratto che però non riusciamo, torno sulla foto normale perché la modalità ritratto non mi permette di eh, scattare correttamente, vedete punto, essenzialmente un dettaglio, scatto, tac, vedete, istantaneamente disponibile eh, un'immagine con dei eh, dettagli, guardate, insomma, vedete addirittura il dettaglio del riflesso della luce sulla eh, superficie del tavolo, vedete insomma quale genere di precisione ci sia nello scatto eh, dell'immagine. Allora, è un po' difficile eh, riuscire a trovare delle novità davvero eh, rilevanti per quanto riguarda eh, iphone però eh, vi devo dire che il true tone display è una di queste, no? applicato su ipad pro vedete eh, probabilmente si vede anche dalla eh, telecamera il fatto che eh, cambia la tonalità della luce qui eh, c'è una luce piuttosto eh, fredda all'interno dello studio viene adattato essenzialmente il, eh, la tonalità del display, quindi per rendere la lettura sempre molto più facile rispetto a quello che fate con altri prodotti. Allora, novità rivoluzionarie. Noi lo sappiamo che Apple ha preso una strada per cui oggi le novità rivoluzionarie non sono più parte del suo DNA. No? Forse ne vedremo un po' con iPhone X, però essenzialmente iPhone è il prodotto che rende che massifica eh, delle opzioni che a volte conoscevamo già da tempo, no? probabilmente succederà per la ricarica wireless, la ricarica wireless, wireless esiste da anni, probabilmente vedremo per la prima volta diffondersi in modo massiccio i caricatori senza fili proprio grazie eh, al nuovo eh, iPhone. Ecco, per quanto riguarda le eh, funzionalità, in particolare ad esempio le funzionalità della eh, fotocamera, torno un attimo su, eh, su questo, c'è da dire che non ci sono cose rivoluzionarie a parte questi, eh, questi effetti che potete applicare queste eh, opzioni che avete per il, la modalità ritratto ma c'è una riproduzione dei colori che è veramente incredibilmente naturale, mentre forse quelli di Samsung sono un po' saturi un po' eh, diciamo belli da vedere perché sembrano molto vivi ma non completamente eh, affidabili come eh, realismo e invece dai che ce l'ho fatto un'altra volta e invece eh, il vostro iphone scatterà delle foto veramente veramente eh, notevoli sapete che all'interno del eh, prodotto insomma è difficile riuscire anche eh, a mm, mostrarvi la potenza eh, di un eh, telefono di questo genere, all'interno del prodotto ci sono eh, sei core a disposizione, eh, due molto potenti, quattro invece per eh, diciamo, le funzionalità più eh, semplici, la cosa migliore per eh, sfruttare tutta questa potenza è quella di eh, utilizzare delle applicazioni che abbiano eh, diciamo, sfruttino le l'AR Kit, no? quindi la realtà aumentata. Ce ne sono eh, diverse in circolazione che vi permettono, ad esempio, di misurare una stanza, che vi eh, permettono di eh, posizionare degli oggetti eh, esattamente davanti a voi, ma nello spazio che eh, vi circonda. Diciamo che nei prossimi giorni torneremo e vi mostrerò sicuramente eh, un AR Kit eh, in funzione con alcune delle applicazioni che cominciano ad arrivare eh, sull'App Store. Eh, ci sono delle novità poi che sono eh, legate eh, a quelle che sono le novità del software no? per cui un nuovo eh, control center facilissimo da eh, utilizzare un control center che trasmette ad esempio trasforma eh, il eh, telefono eh, in un telecomando della Apple TV oppure per il controllo eh, della vostra casa attraverso eh, Philips Hue l'accesso eh, diretto alla torcia, cioè, insomma funzionalità che però sono, sono più legate a eh, iOS 11 piuttosto che al eh, singolo telefono. Ehm, so, C'è l'applicazione eh, Files che può essere eh, una novità anche se in realtà non vi fa accedere ad un eh, vero e proprio archivio dei dati eh, fino alla root del eh, telefono, avete comunque un accesso limitato ma comunque quantomeno un eh, prima organizzazione dei file che sia più facile eh, da esplorare insomma primo impatto con eh, iphone 8 io ribadisco trovo che non ci sia una rivoluzione dal punto di vista del design insomma lo sappiamo no? è dal 2014 che essenzialmente il telefono è eh, molto simile semplicemente fa leggermente meglio, perché il telefono è molto più potente, le cose che eh, essenzialmente faceva anche prima eh, molto bene. Batteria mi pare eh, che essenzialmente mh, sia invariata, quindi cioè, io arrivo a una giornata di eh, lavoro, non vado eh, sicuramente oltre, siamo al termine insomma, di una giornata non intensissima, volevo eh, mostrarvi insomma, il 47% di batteria che in questo momento ho a disposizione torneremo su iPhone per vedere la realtà aumentata torneremo su iPhone per vedere alcune delle applicazioni ci sono delle chicche secondo me molto interessanti ad esempio quando voi accendete il vostro nuovo iPhone 8 e avete un iPhone eh, di altra generazione con il software aggiornato sul nuovo iPhone appare un pop up come quello degli Airpods per cui potete eh, essenzialmente abbinare i due telefoni a fare il passaggio dall'uno all'altro in modo veramente semplicissimo sono le chicche che insomma, rendono l'uso di Apple più gradevole, più semplice, più immediato rispetto alla concorrenza ma torneremo ancora su questo prodotto eh, che arriva nei negozi proprio in, eh, in questi giorni fatemi sapere come vi sembra